In questo video tratteremo un argomento un pochino più complesso e particolare e riguarda i cloni, cioè di come con jQuery sia possibile creare delle copie di un oggetto. Per capire subito di che cosa si tratta vediamo un esempio e immaginiamo di avere una form di questo genere, cioè di voler fare delle iscrizioni a un sito. Quindi abbiamo una form che contiene, questa, che contiene eh, un, la possibilità di far inserire all'utente i nomi delle persone che si vogliono iscrivere. Il problema qual è? Che io a priori non posso sapere quanti so, saranno gli, iscr gli iscritti. A questo punto eh, mi piacerebbe poter fare eh, avere due bottoni uno aggiunge iscritto, ogni volta che lo clicco mi compare la possibilità di inserire il nome se lo aggiungo un'altra volta un secondo iscritto, terzo, quarto e così via Facendo poi l'utente inserisce i nomi, iscrive tutti, manda tutti i nomi al server per l'iscrizione allora intanto vediamo come si fa a fare dei cloni di questo oggetto qua se noi facciamo ispezione vediamo cosa è successo che il body ha una form e qui dentro in questa, in questa classe ci sono tanti div quanti sono quante volte, eh, quante volte ho premuto aggiungi scritto allora vediamo il codice dunque all'inizio io avevo messo un div con una classe Nascosto perché? Perché all'inizio il mio codice, non, non, non so quanti scritti avrò, posso anche non averne nessuno, quindi aggiungi scritto è vuoto. Ehm, cosa succede? Ogni volta che io premo aggiungi scritto sul bottone che hai di button, parte La funzione button-click, no? quindi l'evento click sull'oggetto con i button. Allora, se il numero è di vedete che qui c'è una variabile che ho inizializzato a 0, se il numero di iscritti è 0, questa not numero è vero, è vale 1, e quindi lui cosa dice? semplicemente rimuovo la classe nascosto a questo div e lui mi visualizzerà questo nome, input name, nome e così via e infatti è quello che succede cancelliamo qua aggiungi scritto e infatti c'è ogni volta però che noi clicchiamo aggiungi iscritto deve comparirne un altro quindi l'idea qual è? faccio un clone di questo oggetto e lo appendo al fondo del div e infatti così è se il numero di iscritti non è 0 quindi ce n'è almeno uno io creo un nuovo oggetto vediamo poi come è fatto identico a questo e lo, aggiungo, lo appendo al contenitore che è il div, il div principale per creare un clone semplicemente bisogna dire qual è l'oggetto da clonare in questo caso è questo div, l'oggetto da clonare, cioè quello che contiene la label e il campo lo clono, ottengo un oggetto jQuery che aggiungo con un append al fondo del contenitore il contenitore è questo, quindi lo aggiunge esattamente qua tra questo div e la fine del contenitore e infatti aggiungo iscritto, aggiungo iscritto, aggiungo iscritto. Fin qui tutto bene. Però se io adesso scrivo eh, Pippo, Pluto, Paperino, Minnie e iscrivo tutti, che cosa arriverà al server? Ho usato un metodo get apposta. Una variabile nome che vale... Pippo, Pluto, Paperino cioè la variabile è sempre la stessa perché avendo creato un clone dell'oggetto lui lo ha chiamato sempre con l'input name nome quindi cosa vorrei fare? io vorrei clonare l'oggetto cioè creare un altro oggetto uguale a questo e poi cambiargli il nome cioè cambiargli cambiare l'attributo name dell'input allora vediamo come si può fare allora anzitutto io cosa ho fatto? ho, ho creato un altro oggetto eh, input, o, anzi sono andata all'interno di questo dopo aver fatto il clone ho creato l'oggetto nuovo iscritto sono a, che, che è questo sono andata dentro l'oggetto e sono andata a prendere il discendente dell'oggetto quindi il figlio è label e nipote è questo input quindi sono andata a prendere il discendente find che sia un input, che abbia il tag input e c'è solo questo, quindi lui ha selezionato questo pezzo qua. A questo punto, gli ho detto cambia l'attributo di questo oggetto qui, quale l'attributo name, questo qua name e come lo chiami? Col suo valore di prima, cioè input name, quindi nel nostro caso nome, e ci aggiungi il numero. Quindi la prima volta aggiungerà l'1 e diventerà name uguale nome 1, poi nome 2, poi nome 3 e così via. Vediamo come funziona. Allora, ripartiamo dall'inizio, aggiungi scritto, aggiungi scritto, aggiungi scritto. Vediamo subito il funzionamento. Pippo, Pluto e Paperino, ok, li scrivi tutti. Vedete che il primo si chiama nome, il secondo nome 1, il terzo nome 2. In questo modo il server ha la possibilità di eh, distinguere i nomi, può fare un ciclo eh, e, e andare a esaminare tutti gli iscritti che a questo punto hanno una variabile diversa. Ci piacerebbe inviare anche al server il numero degli iscritti. E allora cosa ho fatto? Ho inserito qua un un campo hidden nascosto questo qua che ho inizializzato a 0 ogni volta che inserisco un elemento vado a modificare per l'oggetto che ha id, numero iscritti cioè questo campo hidden l'attributo value questo qua e che cosa gli assegno? il numero di iscritti trasformato in stringa e vediamo se funziona aggiungi scritto, aggiunge scritto, aggiunge scritto. Minni. Pippo. Pluto. Ok, sono tre. Aggiunge scritto. Ah, scusate, eh, paperino. Ok. scrivi tutti. Allora lui mi manda nome Minni, nome 1 Pippo, nome 2 Pluto, nome 3 Paperino, numero iscritti 4. Eh, sì, è un po' elaborato questa funzione quest JavaScript, però è molto interessante come sia, eh, come sia facile con quattro righe eh, poter creare delle forme che evolvono di, di, dinamicamente in base a quelle che sono le necessità del, dell'utente finale.